ciao a tutti oggi prepareremo le penne alla vodka il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono pasta tipo penne cipollo scalogno pancetta affumicata vodka salsa di pomodoro panna da cucina olio extravergine di oliva sale pepe prezzemolo e peperoncino che è facoltativo diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla o lo scalogno e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale la cipolla o lo scalogno. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3. un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo la pancetta e facciamo cuocere per 3 minuti 120 gradi con l'antiorario a velocità 1. Al forro del coperchio aggiungiamo la vodka e la facciamo sfumare per 2 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità 1 senza il misurino. Adesso aggiungeremo la Salsa di pomodoro. Il sale. E il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 20 minuti. A 100 gradi con l'anti-orario a velocità 1. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola con dell'acqua per far cuocere le pennette, aggiungiamo la panna, Proseguiamo la cottura per 2 minuti a 100 gradi con l'anti-orario velocità 1. Il sugo è pronto, anche la pasta è cotta, andiamo a condire la pasta. Penne alla vodka.